Di particolare interesse nello studio delle macchine elettriche è la, è la forza magnetica che, viene, che risulta esercitata su una spira immersa in un campo magnetico in particolare su una spira che noi possiamo immaginare libera di ruotare intorno a un asse Diamo una rappresentazione della spira e cerchiamo di capire il situazione particolare questa sia la spira vista nel piano una, una spira non è altro che un circuito eh, chiuso in realtà la spira per poter essere poi utilizzata in un, con, in un circuito elettrico dovremmo immaginare che non è completamente chiusa ma è interrotta in in un punto in cui, diciamo, avremo i conduttori che vanno verso il eh, circuito esterno. Comunque, eh, questa spira eh, di forma rettangolare, numeriamo i lati che siano il lato, il lato 1, il lato 2, il lato 3 e il lato 4, Supponiamo che la spira sia percorsa da una corrente costante I, avente questo, questo verso. Supponiamo ancora che la spira sia immersa in un campo magnetico uscente dal piano della spira stessa, campo magnetico ancora che consideriamo costante questo sia B Noi sappiamo che ogni lato della spira essendo un conduttore percorso da corrente immerso in un campo magnetico sarà soggetto a una forza se individuiamo i vettori lunghezza questo sia il il vettore del lato superiore supponiamo che questo lato abbia lunghezza a e quindi il vettore lunghezza sia questo orientato nel verso della corrente per il lato 2 sia questo e supponiamo che quest'altro lato il lato corto della spira sia di lunghezza b allora abbiamo che ancora questo è A, chiamiamo questo A1 questo A3 questo B2 e questo sia B3 sono i tre vettori lunghezza allora noi abbiamo che eh, su ognuno dei lati della eh, dell spira viene esercitata una forza di tipo magnetico la F indichiamo con F1 la forza sul lato 1 questa sappiamo essere uguale a I la corrente per il vettore lunghezza A1 prodotto vettoriale B e essendo A1 e B eh, perpendicolari con B uscente dal piano sul quale stiamo disegnando A1 diretto da destra verso sinistra applicando la regola della mano destra risulta che la forza F1 che agisce sul lato A1 del, della spira avrà questa direzione, se ripetiamo per gli altri quattro lati avremo, avremo questi andamenti, Questi vettori risultanti. Osserviamolo adesso, qua lo stiamo osservando su un piano, osserviamolo, eh, come dire, tridimensionalmente per capire la situazione di, eh, di nostro interesse che schematizza un po' quello che può succedere, ad esempio, in un in, un, in particolare i tipi di motori elettrici quindi adesso osserviamo appunto tridimensionalmente la nostra spira questa percorsa sempre dalla corrente I qua indicata dalle, dalle frecce rosse le forze F1, F2, F3 ed F4 risultano avere questo orientamento nel, nello spazio tridimensionale con B vedete che va da sinistra verso, verso destra immaginando che questi elementi solidi siano ad esempio le, i due poli eh, di un magnete permanente in cui eh, il, polo, il polo positivo quello dal quale fuoriesce il campo di induzione B e il polo negativo quello dove entra il campo di induzione B Cosa succede in questo caso alla all spira? Se la spira è, è libera di ruotare su un asse, immaginiamo che l'asse di rotazione sia questo che si trova a che si trovi a metà diciamo della spira, quindi se lo riporto sul piano l'asse di rotazione sia questo allora se noi osserviamo adesso la spira la osserviamo eh, trasversalmente ne eh, vedremo esposta la parte eh, del lato corto quindi quella di lunghezza b questa e, Abbiamo le espansioni del nostro magnete permanente, il campo di induzione in questo caso lo vediamo da sinistra verso destra e vediamo le forze F1 ed F3 eh, rivolte una verso l'alto e una verso il basso, sono la coppia di forze che avevamo disegnato sul piano eh, all'inizio mentre invece non vediamo diciamo, le forze F2 ed F4 perché risultano eh, uscenti da questo piano, una in direzione entrante e una in direzione uscente, e eh, essendo eh, disposte eh, uguali e opposte sul lato eh, della spiga, la F2 e la F4 si annulleranno reciprocamente, mentre invece la spira che può ruotare intorno al suo asse, posto in questo punto centrale del lato corto della spira stessa, le forze F1 ed F3 saranno una coppia di forze che agiscono appunto sulla spira che determina la nascita di un, un momento tor torcente in grado di far ruotare la spira se questa appunto come abbiamo detto è libera di muoversi intorno all'asse centrale andiamo a descrivere la geometria di questo schema abbiamo indicato col vettore N il vettore normale un vettore di lunghezza unitaria normale quindi perpendicolare al lato della spira, al lato di lunghezza B della spira supponiamo che qui di indicare con θ l'angolo formato appunto fra l'orizzontale e il vettore normale alla spira poi possiamo costruire qua un triangolo rettangolo che ci aiuterà a definire la, la coppia il, eh, determinata dalle, dalle forze applicate F1 ed F3 allora, intanto abbiamo che l'angolo teta lo ritroviamo qua nel triangolo rettangolo, avendo appunto che eh, n e l'orizzontale sono perpendicolari all'ipotenusa all e alla, alla verticale, quindi l'angolo compreso fra questi due segmenti è lo stesso di quello compreso fra, fra questi due, quindi avremo che la coppia il momento torcente che si esercita eh, determinato da queste da queste due forze sulla spira rispetto all'asse centrale intorno al quale è libero di ruotare sarà data dalla somma del, eh, del prodotto della forza per il braccio sul quale agisce sulla, sulla spira quindi avremo che la, per la F1 abbiamo detto che è I per A vettor B la, la forza F1, quindi il modulo sarà ancora Ia eh, B, l'intensità eh, della forza, mentre eh, appunto il braccio sul quale agisce, che è questo che questa, questo è il braccio della forza questo a cosa è uguale, questo ab abbiamo l'ipotenusa e b mezzi, quindi questo cateto sarà, sarà uguale all'ipotenusa per il seno dell'angolo opposto che è teta quindi sarà uguale a b mezzi per il seno di teta, e questo rappresenta appunto il momento della forza F1 rispetto all'asse la coppia, quindi il momento torcente, poi sarà data anche dal contributo della F3 sull'asse che ha, per le simmetrie geometriche è identico a questo, anche se in direzione opposta quindi la loro somma diventa due volte il contributo di ognuno, qua abbiamo un B e un 2 a denominatore, quindi il, eh, si semplifica diciamo, il doppio con quel 2 al denominatore, quindi avremo che è uguale il, il momento torcente a I per A per B, per B piccolo, lunghezza, seno di teta, se definiamo a la superficie della spira data dal prodotto a per b, allora risulta che la coppia che stiamo chiamando con c' la coppia torcente, o meglio il momento torcente che agisce sulla spira, sarà uguale a I per A la superficie della spira per B per il seno dell'angolo teta che in un determinato istante la spira sta eh, formando rispetto all'orizzontale e questa diciamo questa coppia appunto in grado di mettere in rotazione la spira intorno all'asse ed è la coppia motrice, la coppia torcente che diventa una coppia motrice che viene utilizzata poi nel principio di funzionamento dei motori per ottenere una rotazione della parte appunto mobile e rotante del motore stesso